Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi un video un po' diverso dal solito dove andiamo ad analizzare insieme eh, un video di eh, un altro canale dove appunto realizza progettini fai da te un video che mi è capitato eh, sott'occhio proprio stamattina e eh, che guardandolo non so io avrei da dire la mia adesso so che è un video che non ho mai fatto fino adesso ma comunque uh, in un modo o nell'altro ha a che fare con questo canale perché comunque um, come parlo di progetti fai da te nel mio uh, mi piace vedere insomma anche gli altri canali che fanno questo tipo di progetti e se vedo che c'è qualcosa non va, che non va o se c'è qualcosa che davvero merita di vedere secondo me uh, è giusto condividerla con voi incominciamo così Uh, fatemi sapere giù nei commenti se questo tipo di video vi può interessare o meno o se devo completamente cancellarlo uh, dalla lista dei video da fare uh, se vi piace fatemi anche sapere che uh, altri video vorreste uh, analizzare o vedere o che altri canali mi consigliate di guardare e um, ultima cosa eh, che volevo dire, questa tipologia di video non l'ho inventata io, c'è su Youtube da un sacco di tempo, eh, l'ho visto fare per tantissime altre tipologie di canale, eh, io eh, mi baserò sui canali che hanno a che fare con il mio, quindi sul fai da te, sui progetti di riciclo, sulla ricetta di bellezza, questa tipologia qui sempre appunto che l'idea vi possa piacere ma andiamo subito a vedere che video ho scelto per oggi allora, cuffiette sono obbligata a metterle perché altrimenti la mia voce e quella del video andrebbero a sormontarsi 7 rimedi naturali allora il canale è di Andiamo a vedere Blossom, e ha addirittura eh, 10 milioni di iscritti. Come video che realizza. Vediamo che tipologia di video realizza. Allora, nella copertina c'è scritto DIY, quindi eh, come canale penso che eh, possa assomigliare al mio. Ah, come video qui c'è. o oh, Cucina, c'è un pollo. Organizzazione, ci sono dei jeans. Uh, esperimenti scientifici outfit, rimedi naturali progetti fai da te decorazioni fai da te ok, sì, insomma qualcosa che ha a che fare con il mio canale di sicuro gli assomiglia eh, almeno per i contenuti che porta poi per la tipologia di video adesso andiamo a vedere allora qui c'è una ragazza con credo che siano delle punture di insetto. Allora, qui mette una calza nel bicchiere, la riempie di avena e uh, l'attacca in un lavandino. Ah, ok. Allora, eh, praticamente um, in questo trucchetto, diciamo, si fa il bagno immersa con l'acqua che esce dall'avena. Allora, l'idea ci può stare perché comunque l'avena aiuta a calmare l'irritazione. Quello che mi lascia un po' perplessa, eh, le cose sono due, anzi tre a vedere adesso. Allora la prima in assoluto la quantità, cioè un pugno di avena in una vasca eh, piena d'acqua non può essere sufficiente come quantità appunto per riuscire a calmare l'irritazione. Punto numero due, quello che farei io con l'avena per la puntura d'insetto è, ehm, non è versare eh, diciamo l'acqua che si scola dalla vena dentro la vasca da bagno, ma proprio realizzare una sorta di crema. Quindi farei bollire ehm, la vena con un po' d'acqua o anche con della camomilla o eh, del tè verde e creerei proprio una crema che poi eh, andrei a spalmare sulla schiena. È anche vero che non è il metodo che io scelgo o che io preferisco per le punture d'insetto. Per le punture d'insetto io eh, mi trovo benissimo con l'arnica, per esempio, ma dato che l'arnica può provocare irritazioni, si può facilmente sostituire con la calendula, per esempio, e secondo me sono i um, rimedi migliori per questa tipologia di problema. Un'altra cosa, e questo si vede nell'ultima immagine uh, del video, um, dopo il bagno i, le punture sono completamente sparite no non è così per quanto possa essere efficace il bagno con l'avena o la crema di avena oppure qualsiasi altro rimedio naturale non è immediato quindi non è che eh, appena vi fate uscite dal bagno o appena vi togliete la crema eh, il, la puntura è completamente sparita non è così ci vuole il suo tempo di sicuro eh, allevia il prurito di sicuro allevia il rossore ma non, è così ma non è così immediato, eh, soprattutto per quanto riguarda eh, l'idea della vena, appunto. È molto più veloce però con l'arnica. Io ve l'ho già detto e ve lo ripeto, quello è il metodo che preferisco in assoluto perché eh, è immediato per quanto riguarda il prurito e mm, per quanto riguarda la eh, guarigione un po' meno, però per quanto riguarda il prurito, il prurito è immediato. Andiamo avanti. Secondo ax, allora qui c'è un dito con una verruca e con la buccia della banana va a rotolarla sul dito dove c'è appunto la verruca. Allora, eh, premetto che non ho mai utilizzato la buccia di banana come rimedi naturali ma solo per fare il, co il concime fertilizzante. Quello che posso dire per quanto riguarda la mia conoscenza è che la verruca è un fungo che a mio avviso non va via con un rimedio naturale qualsiasi e di nessun tipo, l'unico vero modo secondo me per eliminare la verruca è assolutamente utilizzare dei medicinali specifici, e eh, nel caso non bastino neanche quelli, ovviamente bisogna andarla a bruciare, ma eh, per quanto riguarda le verruche, credo che non ci siano degli effettivi eh, rimedi naturali che possano funzionare. Adesso andiamo a vedere un hack che riguarda i capelli bianchi, interessante, allora qui sta riempiendo una bottiglietta con varie... Eh, Erbe, ok? Fa un infuso di erbe e poi eh, lo va a spruzzare nei capelli. Qui dice che a questo punto i capelli, in qualche modo, non si sa bene perché, ma si colorino. Allora, c'è una cosa vera e una cosa falsa su questo video. La, quella vera è che sì, assolutamente il tè colora e, e quindi se si va a spruzzare più volte il tè eh, sui capelli, eh, questi qua, ehm, possono effettivamente cambiare colore la cosa non è immediata come fanno vedere nel video neanche in questo caso è eh, sicuramente però è anche vero che bisogna spruzzarlo più volte non una volta sola per eliminare i capelli bianchi anzi per colorare i capelli bianchi e seconda cosa ehm, è anche vero che quando si fa lo shampoo è un, po come, è un po' come la tinta temporanea dei capelli che andando a lavare i capelli due o tre volte il eh, colore poi va via Uh, in questo caso funziona nello stesso modo, quindi se è vero che spruzzando il tè svariate volte il capello può diventare, uh, può colorarsi, può diventare marrone insomma, però non so quanto possa funzionare perché uh, ne, andando a lavare i capelli, cioè da una parte metti il tè e dall'altra parte la togli, quindi penso che possa funzionare ma non uh, a, a livello immediato e uh, non così efficacemente come sembra nel video. Allora, qui c'è una ragazza che starnutisce, e congestionata, mette del Vaporub sulla ciotola, camomilla e dell'acqua calda. Sì, assolutamente sì. Allora, ehm, questo è un metodo che io utilizzo moltissimo quando ho il naso tappato, la camomilla aiuta tantissimo, ehm, il mentolo aiuta, aiuta moltissimo, io non utilizzo il Vix Vaporub perché lo faccio da sola, la trovate qui la ricetta. Ma è anche vero che non è necessario utilizzare quella crema lì, basta utilizzare dell'olio essenziale di menta o di eucalipto, la camomilla, il bicarbonato, il sale, sono tutti ingredienti che vanno benissimo per quanto riguarda il raffreddore, ovviamente non te lo fa passare, ma aiuta a liberare il naso e a far fuoriuscire appunto tutta la roba che c'è all'interno del naso. Rimedi che non funzionano con la sinusite, per la sinusite ci vogliono medicinali apposta, può aiutare ma di sicuro non guarisce. Qua c'è una cicatrice che sembra, non so se di una scottatura, non si capisce bene, è dell'aloe e sì allora l'aloe è eh, un ottimo ingrediente per quanto riguarda le cicatrici, qua però non vi dicono che per quanto riguarda quel genere eh, di cicatrici ehm, si vanno a trattare solo ed esclusivamente quando sono ancora rosse perché una volta che diventano bianche la cicatrice eh, è anche indelebile quindi finché la cicatrice è rossa si può eh, lavorare sulla cicatrice, una volta che diventa bianca eh, non c'è più niente da fare sì qui adesso sta facendo il gel d'aloe immagino perché sta proprio prendendo la foglia di aloe sì, bellissimo si sì, dice di mettere praticamente il gel d'aloe sulla cicatrice ogni giorno aiutarla a guarire ottima eh, per le cicatrici anche la vitamina E ok qui c'è una ragazza che sta prendendo il sole e si è bruciata e qui eh, con delle fette di pomodoro va a passarle su tutto il viso o comunque sulla parte arrossata e dice che in questo modo insomma eh, passa la scottatura in realtà qualsiasi cosa voi ci mettiate nella scottatura anche in questo caso la guarigione non è immediata dovete almeno aspettare fino al giorno dopo e per quanto riguarda il pomodoro è un ingrediente che non conosco quindi non so dirvi se funziona o meno posso dirvi che funziona il tè verde eh, posso dirvi che anche qui funziona il gel d'aloe ma la cosa che funziona di più in assoluto sono le regole di base quindi crema solare a quantità industriali e ad ogni ora del giorno e soprattutto non esponetevi al sole durante le ore più calde prossimo ax qui c'è una ragazza con i funghi ai piedi eh, nell'ax si va a bollire dell'aglio al quale si va ad aggiungere anche l'olio di cocco e fa una sorta di crema però solo mi immagino l'odore e um, è sempre ritornando al discorso di prima i funghi ai piedi con i rimedi naturali non guariscono si può alleviare ma non guariscono ci vogliono dei medicinali specifici e poi boh non so chi ha il coraggio di mettersi di andare in giro con sta puzza di aglio qui c'è una ragazza che fa una passeggiata e viene assalita dalla plastica Uh, di questo argomento ne ho già parlato e riparlato penso di avervi stufato in uno degli ultimi video che vi lascio qui quindi se seguite i miei consigli il problema della plastica non ce l'avete comunque questo penso che sia un'idea di riciclo c'è una bottiglia della coca cola che viene riempita con della sabbia e vengono sistemate uh, queste bottiglie all'interno di uno scatolone un cuscino sopra, ah ok forse ho capito un tappeto, sì allora da quello che vedo uh sì, da quello che vedo sembra che stia realizzando un puff questo però non è un rimedio naturale non vedo cosa c'entra con il resto del video comunque, um, penso che l'idea sia carina allora l'idea è molto carina è una bella idea di riciclo ehm, però avrei due accorgi accorgimenti da dire la prima è il come vengono sistemate le bottiglie allora in questo caso vengono sistemate le bottiglie solo sulla parte bassa dello scatolone e eh, se ci si va a sedere sopra eh, lo scatolone sprofonda per forza di cose cioè magari non la prima volta ma eh, in seguito il cartone eh, prima o poi cede quindi il consiglio che posso dare io è di o utilizzare uno scatolone che abbia la, la, la stessa altezza della bottiglia e quindi andando a richiudere lo scatolone lo scatolone va a poggiare appunto sulla bottiglia e quindi eh, aiuta a non far cedere lo scatolone Oppure è quello di riempire lo scatolone proprio fino all'orlo in modo che lo scatolone possa appoggiare su qualcosa, perché così prima o poi la carta cede. Seconda cosa, non è stato, almeno dal video non si vede, non è stata ricoperta anche la base, la parte sotto, ma è, stato la, è stata ricoperta la scatola sia sopra che nella parte tutto intorno ma sotto non c'è nulla sì che essendo carta andrebbe ad assorbire tutta l'umidità oppure non lo so probabilmente non durerà uh, tantissimo quindi il consiglio che vi posso dare è di rivestire anche la parte sotto e di aggiungerci anche dei piedini in modo da tenerlo leggermente rialzato uh, dal pavimento altro progetto fai da te allora, qui ci sono dei tappi di bottiglia in sughero che vengono bolliti, tagliati a metà e appiccicati su una di quelle basi in silicone che vengono utilizzate, diciamo, dentro i cassetti. Alla fine si viene realizzato un tappetino per il bagno. Allora, questo progetto l'ho già visto e rivisto un sacco di volte, è molto carino e mi piace, però... Um... In realtà ho da ridire anche qui, intanto non conosco diciamo, il sughero come materiale e tantomeno il sughero bollito, ma credo che serva semplicemente per riuscire a tagliare a metà il tappo con più semplicità. Però eh, posso dire appunto che eh, intanto non è un materiale di quelli eh, super resistenti, quindi a lungo andare si andrebbe a rovinare. Due, se avete dei gatti dimenticate direttamente... Eh, questo progetto fai da te perché penso che sarebbe il loro posto ideale dove farsi le unghie eh, tre, non ho idea di come si andrebbe a lavare perché comunque i tappi vengono incollati non c'è modo di cucirli quindi non si può mettere in lavatrice eh, si potrebbe spazzolare probabilmente con la spazzola ma sarebbe più il tempo che farlo che buttarlo insomma un tappeto normale sarebbe secondo me l'idea più comoda questo non vuol dire che questa sia una brutta idea, ma non sarebbe la scelta che farei io per quanto riguarda il tappeto del bagno. Poi sì, non asciuga neanche i piedi, quindi alla fine... No, boh, non lo so. Qui c'è un altro tappo, sì, sono dei tappi di plastica. Scusate, sono mezza ceccata. Sì, sono dei, sono dei tappi di plastica che vengono incollati in modo esagonale. Wow. Allora l'idea è fenomenale, però... Ci vuole un po' di pazienza per realizzarlo, perché comunque vengono realizzati dei degli esagoni piuttosto grandi eh, una volta realizzate queste cornici esagonali vanno incollate una sopra l'altra eh, per un'altezza eh, non indifferente quindi ci vogliono una quantità di tappi enormi e poi viene realizzato anche il coperchio in modo da formare diciamo un cesto per il bucato l'idea è molto molto carina eh, anche qui ho da ridire per quanto riguarda l'utilizzo della colla perché eh, la plastica e la colla a caldo non sempre vanno d'accordo perché la colla a caldo non riesce ad incollare tutti i tipi dei materiali quindi eh, non so quanto possa essere resistente eh, questo progetto però se qualcuno di voi l'ha trovato a fare mi faccia sapere insomma quanto ha durato perché l'idea è molto molto carina allora qui c'è una bottiglia di vetro uno spago che va ad arrotolare intorno alla bottiglia di vetro ci versa sopra dell'acetone dell'acqua calda, una fiamma dà fuoco al, allo spago che ha arrotolato intorno alla bottiglia si immerge la bottiglia infuocata all'interno di una bacinella di acqua e la bottiglia si spezza nel punto in cui c'era appunto il il filo e fa una sorta di serra ok, allora l'idea non è brutta non ho mai provato ma uh, mi piaceva l'avevo già vista in giro e infatti avevo intenzione di provarla quest'estate con i bambini um, io in realtà um, non sono convinta che la bottiglia di vetro si rompa così in modo lineare come si vede nel video um, e anche subito dopo comunque va limata la parte quindi in teoria non dovrebbe più essere tagliente io però se deciderò di provarlo appunto quest'estate lo farò con le bottiglie di plastica, è meno difficile da tagliare, è meno pericoloso, il risultato sarebbe identico. Ora qui c'è della carta, una cannuccia, sì, una cannuccia di plastica che già sapete io odio. Uh, vanno infilate due cannucce assieme, si piega la carta velina, ah ok, scioglie praticamente la cannuccia di plastica con l'utilizzo della carta forno, non è carta velina, e si fanno un'infinità di strisce in questo modo che vanno poi appese in modo ehm, perpendicolare rispetto all'altra ah ok adesso va a tessere queste cannucce di plastica fino a formare una specie di tappetino per cosa serve? Ah, una tovaglietta ok ehm, l'idea non è brutta è molto carina però in realtà secondo me è inutile come per quanto riguarda il tappeto del bagno utilizzate le, le io utilizzerei una tovaglietta di stoffa perché eh, la posso rilavare e sarebbe anche più resistente perché le cannucce eh, prima o poi secondo me si andrebbero a staccare perché la saldatura col ferro di sicuro non è eh, permanente e non sarebbe neanche difficile da lavare perché è una sciacquata sotto il lavandino e via. Però comunque, boh, l'utilizzo delle cannucce, cioè comprare delle cannucce per fare questa cosa, assolutamente no. Se dovete riciclarle, riciclatele, ma durerà quel che durerà e poi butterete via tutto, insomma. Qui c'è una ragazza che sta tagliando un cocco in una maniera impressionante, cioè l'intelligenza proprio è un optional. Ma sei fuori! Cioè, il modo in cui taglia il cocco è il modo migliore per farsi male, tanto ha dieci dita, quindi due in meno, Ok, il cacciavite e il martello, nei tre fori del cocco, tira fuori il latte e poi si va eh, col martello, come fanno tutti i cristiani di questo mondo, se questo cioè, non è un hack alla fine, <ride> va a tagliare il cocco nel modo che utilizziamo tutti, non è un modo più semplice e comunque rimane il problema di dover poi incavare cavare tutta la parte rigida del cocco dal Cocco. quindi boh, non trovo, trovo lax ok, ma i rimedi di bellezza dove sono spariti? qua siamo partiti dal rimedi di bellezza passare i progetti fai da te alle ricette di cucina non lo so e niente, questo è il video finito non so che dire, le idee sono anche carine posso dire a prescindere che alcune non funzionano le altre sono da provare non so che dire, io credo che all'occhio di persone che non hanno a che fare con i rimedi naturali o con il fai da te, potrebbe diventare rischioso o comunque essere una perdita di tempo o una perdita di denaro. Questo ovviamente non vale per tutto, eh? io sto parlando di quello che ho visto su questo video. Poi non so, ditemi voi cosa ne pensate sui trucchetti di questo video in particolare o del canale, se già lo conoscete, eh, fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video, se ne volete degli altri, se eh, volete analizzare con me qualche altro tipo di qualche altro tipo, qual oh, se volete analizzare con me anche eh, un altro video me lo lasciate eh, scritto nei commenti o me lo linkate in privato. Lasciate un mi piace al video se vi piace questa tipologia di video, o oh, semplicemente per sostenervi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che carico un nuovo video nel canale, con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video, ciao! Ah, il prossimo video non so di preciso quando lo caricherò perché è un video un po' particolare e mi ci vuole un po' di tempo per realizzarlo, ma farò il possibile per realizzarlo nel minor tempo possibile.